Eh, manca un mesetto al, al doppio alla doppia trasferta quest'anno non so per quale motivo, per quale fortuna, per quale congiunzione astrale sia successo, è successo eh, spero anche di essermela guadagnata, pur non essendo assolutamente non sono un fenomeno, però credo di essermi guadagnato questa doppia convocazione eh, abbiamo un mese. Un mese per mettere un po' a punto le cose, per cercare di arrivare preparati, non meno per quanto, per quanto sia possibile essere preparati e dare il massimo che, che Berti Ferruccio è in, grado, è in grado di dare. Comunque non lasciamo niente al caso. Mancano 30 giorni, eh, oggi è già un po' che mi alleno, ho messo a posto l'arco, sembra che tutto vada bene, se ovviamente rilascio bene, se, se faccio un po' fotografico eccetera eccetera, tutto più o meno il materiale funziona. E certo bisogna fare le cose per bene. E una cosa interessante che faccio normalmente è quella di tirare a 70 metri. Tiro a 70 metri perché è una distanza impegnativa, sul bersaglio da 122 e eh, mi permette di verificare molto bene l'andamento eh, della mia preparazione perché gli errori si notano immediatamente, eh, molto di più che tirare a 50 metri e, e quindi di apportare le dovute contromisure. Mi accorgo subito se il rilascio non è adeguato, se sono in linea, se gli allineamenti, l'equilibrio dinamico tutti i fondamentali non sono, non sono ok. Ancora meglio che contare i punti. Eh, 70 metri lo vediamo, è laggiù. Mamma mia, è laggiù, è, è laggiù in fondo, ecco, lo vediamo. Eh, quasi non si vede, eh, sono 70 metri. Normalmente tiro tiro. 16 frecce, 16 frecce per volta, eh, per, perlomeno in questa fase, diciamo che eh, in allenamento eh, in questa fase ho previsto di tirare circa 250 frecce al giorno, anche 300 se riesco, 250-300 frecce al giorno e eh, a 16 frecce per volta, quindi faccio un buon carico eh, cercando comunque di tirarle con grande qualità. Eh molte frecce, quantità e qualità contemporaneamente, eh, però devo fare un bel po' di carico eh, e questo lo, faccia, lo facciamo nei primi 20 giorni, nei prossimi 20 giorni eh, utilizzo questo, questo tipo di, di programmazione, naturalmente inserisco poi un sacco di contenuti all'interno della mia programmazione che sono quelli che abbiamo già visto negli altri video, no? anche dal punto di vista mentale, dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista respirazione, dal punto di vista del self-talk, dell'imagery, eh, eccetera, eccetera, eccetera, che non mi accorgo neanche più di fare, che faccio normalmente e spero che mi, torni, spero, che mi tornino utili eh, durante la competizione. Eh, Siccome la competizione sarà molto lunga, perché sono 15 giorni, praticamente sono 9 gare in 15 giorni. E anche dal punto di vista fisico sarà molto impegnativo, quindi anche curerò anche un pochettino eh, la forma fisica con delle camminate e, e se riesco anche in bicicletta, soprattutto in solito, anche per mantenere l'apparato cardiocircolatorio in, in, in, in buone condizioni e eh, eh sì perché poi quando uno è stanco il ragionamento poi non è, non è più quello ad hoc che si ha durante le fasi di allenamento quindi cerco di stancarmi e di capire come, come poi opportunamente eh, poter raggiungere il massimo della mia perda nonostante la stanchezza niente Ora vediamo queste 16 frecce a 50 metri, vediamo come vanno, già ho già fatto qualche, qualche prova, normalmente vado abbastanza bene e, e poi vediamo anche il proseguo del, della Come ho detto un ottimo, un ottimo allenamento è tirare a 70 metri, anche perché a 70 metri gli errori non sono, sono subito evidenziati, quindi gli errori di rilascio e poi diciamo che sembra quasi di tirare in salita, quasi quasi devi fare una specie di t per, per, esserci, per esserci dentro tiro 16 frecce alla volta Beh. questa è andata bene diciamo è, è un ottimo volè non c'è dubbio e questo è il mio allenamento inserisco sempre 16 32 anche 48 frecce a 70 metri anziché tirare la paglia preferisco tirare a 70 metri perché a 70 metri come ho detto gli errori sono più facilmente interpretabili eh, certo non è non, succe, non è che sempre che viene così è stata un po' è stata un po' fortunata eh, come vedete anche tutti i buchi non sono, non sono sempre nel centro però insomma questa volta la rosata, la rosata non è male sono 16 frecce eh, ci sono 2 7 insomma eh, cominciamo, cominciamo a ragionare eh, come tiro ok ora ritorniamo sulla linea di tiro